Allora, benvenute e benvenuti a tutti. E presentiamo questo bel libro che è, nel quale abbiamo ritrovato tanti amici, tante persone con le quali forse si sono realizzate delle iniziative e quindi ci ha fatto molto piacere vedere, insomma, leggere questo testo e questa sera presentarlo. Io dico solo due cose proprio introduttive, poi lascio la parola a Giorgio che ha fatto tutta una serie di... Eh, eh, ah, giusto, giusto, no? Giusto. Prima, prima abbiamo detto, eh, do la parola a voi in realtà, a Norma, a Paola, a Vittorio e poi Giorgio eventualmente appunto interviene lui con alcuni feedback, con alcune domande, aprendo, aprendo un po' un dialogo. E niente, per chi non l'ha ancora letto e per chi ci segue eventualmente da, a distanza eh, o anche qui non, ancora, non conosce il libro, dicevo, eh, è un libro che raccoglie veramente le esperienze dei movimenti di base. C'è una bella introduzione di Mao sulla storia del pacifismo italiano da Capitini ai missili a Comiso, le guerre balcaniche... La maturazione dell'alternativa politica alla guerra con l'ultima eh, campagna di un'altra difesa possibile. Ci sono la, tutte le testimonianze da Pietro, da Norma, Bertolacelli, che è qui presente, appunto, da Antonio Bruno alle esperienze sulla ricostruzione, la mostra navale di Genova, cioè tutte quelle cose che ci sono, tutte le esperienze del movimento per la pace che ci è particolarmente caro perché sono stati momenti molto molto significativi della storia del pacifismo. Ci sono le esperienze del femminismo, la storia delle Donne in Nero con Silvia Neonato e la Monica Lanfranco, Silvia Neonato ricorda l'inizio delle Donne in Nero con quell'appello di Elisabetta Donini non ci basta dire basta, che era uscito sul manifesto e che poi portò all'avvio delle donne in nero, al primo campo di pace eh, internazionale delle donne a Beirut e poi le, don le donne in nero a Belgrado. Insomma, ci sono veramente, poi c'è l'ambito tutto delle, eh, come, diciamo così, il, le figure, i movimenti in ambito cattolico e protestante nel lavoro per la pace, soprattutto in Sicilia con le esperienze del Cedip, Centro Documentazione e Iniziativa per la Pace, del Cudip di Comiso, le esperienze della Caritas, Labor Pace di Genova, i caschi bianchi e poi alcune tematiche come quello della lotta contro le mine, il G8 di Genova molto importante, le lotte recenti dei portuali e poi c'è quella bella sezione eh, dei manifesti pacifisti con l'intervento di Vittorio Pallotti. Ecco, io mi limito a, fa a fare questo elenco per dare un'idea eh, di tutte le esperienze che eh, si possono trovare raccontate nel libro però adesso voi ecco, potrete entrare meglio nel merito anche spiegarci da dove nasce com'è che è, è, è, come dire, è venuto fuori eh, l'idea di scrivere questo testo e, e insomma raccontando magari più nello specifico il vostro punto di vista, e eh, Quindi possiamo vi direi darei la parola chi è che vuole cominciare per primo Norma o oh, Paola? Paola Paola, non non senti... ecco. Paola la sua più lunga. Allora Paola? Allora sì, eh, attivo il microfono, scusa. Grazie. Sì, sì, <ride> adesso ti sentiamo bene. <ride> Io sono insieme con Francesca Dagnino, abbiamo curato questo volume che vi faccio vedere un attimo la copertina beh alla rovescia quindi no. <ride> niente come davanti allo specchio e, come archivio dei movimenti di genova mm. avevamo in archivio che è una, un piccolo archivio ma molto ricco abbiamo più di 100 e, e passa fondi e avevamo anche fondi diciamo eh, prodotti da gruppi o singole persone che facevano riferimento al pacifismo però non erano parlanti nel senso che rimanevano in qualche maniera sepolti da tutta l'insieme degli altri delle altre voci dei movimenti che voi come sapete quelli post 68 hanno, sono estremamente vari, no? hanno eh, come punto di riferimento dal marxismo al femminismo, all'ecologia, insomma, e chi più ne ha più ne metta. Ci siamo resi conto che le voci del movimento pacifista o comunque contro la guerra non erano abbastanza valorizzate e abbiamo fatto un giorno, alcuni anni fa, prima del covid, una, una visita qui al vostro centro al Sereno Regis io mio marito e, e Liliana non so se ti ricordi sì, con mi ricordo, Liliana, mi ricordo. Sì, sì. e avevate fatto organizzato una bellissima mostra sì. che pensavate di anche poter esportare eccetera mm -hmm. e noi avevamo fatto un bel pensiero su quel, mm. sul fatto di poterla ricevere a Genova e così mm. iniziare anche un percorso del nostro archivio, diciamo, di valorizzazione di questo ambito dei movimenti. Poi per tutta una serie di motivi non siamo riusciti a farla, uh -huh. e, però eh, abbiamo fatto il libro e coinvolgendo molte persone, e come, come dire, partendo da chi eh, come Pietro Lazzagna, eh, ha una lunghissima esperienza nell'ambito del movimento per la pace oltre che nei verdi eccetera e poi man mano da lui in poi insomma con contatti eh, chi, chi, chi conosce questo chi conosce quell'altro abbiamo costruito con interviste e con testimonianze eh, questo libro che direi abbiamo presentato già in molte occasioni anche fuori Genova in, sia online ora ovviamente essendo un periodo difficile quello del Covid, abbiamo fatto anche parecchie presentazioni da remoto, ma anche qualcuna in presenza. E siamo particolarmente felici di avere in qualche maniera messo insieme questo patrimonio ricchissimo di, di esperienze e di voci, eh, una diversa dall'altra, perché eh, anche nel, nel Movimento per la Pace ci siamo resi conto che c'è una varietà di punti di vista, di esperienze, di contributi possibili di, di storie da raccontare o che sono già state raccontate ma è bene anche ripercorrerle e di grandissime mobilitazioni mobilitazioni che hanno visto la presenza nelle piazze anche di milio un milione di persone la mobilitazione contro eh, la, la, la guerra quella diciamo mi sembra quella intorno alla, al 2000 ecco a Roma e, e quindi ci siamo resi conto che era un compito che ci spettava come archivio dei movimenti perché l'archivio è una casa delle memorie diverse non è un monolite come dire non ha un'identità politica nel senso non ha un unico punto di riferimento ma ha l'ambizione di mettere in ancora e ancora e ogni volta di nuovo, di mettere in contatto eh, persone diverse, storie diverse, mh, esperienze diverse. E tra le tante persone che abbiamo contattato, di cui abbiamo ricevuto la testimonianza, qui presente c'è appunto Norma e anche Vittorio, e che sono tuttora... Eh, Protagonisti attivissimi del, del movimento. Mm. Tra l'altro Norma ha iniziato un nuovo, uno dei, delle no un nuovo percorso estremamente valido e importante, di cui poi lei ci parlerà a proposito dei migranti, no? mm. e, e, e tutto questo diciamo arricchisce in qualche maniera e rende vivo da un lato l'archivio e dall'altro abbiamo anche la come dire, una piccola soddisfazione di aver dato anche un nostro piccolo contributo a quello che è il Movimento per la Pace, insomma, di cui anche noi facevamo parte, ma ciascuno a modo suo. Ecco. Mm -hmm. Grazie. Prego. <ride> sì, eh, tra l'altro la mostra, se noi ce l'abbiamo sempre qua e le fotografie sono sempre disponibili, se volete eventualmente eh, un, in qualche prossima occasione a Genova, presso di voi o da qualche parte organizzare, noi siamo disponibili e eh, siamo certo, qua, certo. sempre qua. Bene, Benissimo. Do, do la parola allora a Norma. Intervieni tu, racconti un po' tu di qualche esperienza in cui... Volentieri, volentieri. Mm. Allora io parto da una delle più vecchie per arrivare all'ultima. Mm. Eh, come sapete, le mamme, le mamme dei, dei gruppi, delle organizzazioni, delle cose, delle esperienze vogliono bene a tutti i loro bambini in uguale maniera, mm. ma ci sono alcune cose che rimangono nel cuore. Una delle cose che mi è rimasta nel cuore è l'esperienza contro la mostra navale bellica di Genova, esatto. fine anni Ottanta, perché stranamente, potete anche non crederci, ma quella volta il movimento ha vinto e non è una cosa che ci capita molto spesso, cioè di esatto. solito, e invece quella volta è andata bene, nel senso che per molti anni Genova è stata sede di una mostra di quanto di meglio l'industria militare italiana, in particolare navale, offriva è sono e nessuno diceva niente, cioè sembrava una cosa normale che si esponessero cannoni, sistemi di puntamento, radar. Addirittura in piena guerra delle Falkland vennero a vedere la mostra un giorno gli inglesi e un giorno gli argentini. Eh, e ecco. quando noi dicevamo, ma è una roba che, che non si fa, che, che... diceva: non comprano mica, guardano solo. Ma non solo compra, certo che poi compra, cioè non compravano non lì. non se la portano a casa nella borsa, non è sotto il braccio, ma osservavano quello che c'era e tutto il resto, con una guerra in corso. L'unica raffinatezza della mostra di Genova è stata che li hanno fatti entrare in due giorni diversi, quindi, un giorno gli argentini e un giorno gli inglesi. Un'altra cosa che ci piace raccontare di quell'esperienza che ormai è molto vecchia, ma che ci piace raccontare è stato che la sensazione di aver vinto l'abbiamo avuta quando abbiamo visto che cambiava il linguaggio. Cioè questi, in questo periodo si sta molto parlando di, parlare, parlando di linguaggio. In quel caso, per molto tempo, quella si chiamava mostra navale italiana. Senza, noi abbiamo cominciato a chiamarla mostra navale bellica. Piano piano, credo inconsapevolmente. Anche i media hanno cominciato a chiamarla mostra bellica, mostra navale bellica, mostra bellica. E lì noi abbiamo visto beh voi vedere che forse questa volta. Quindi dalla prima volta in cui eravamo in cinque, che tentavamo di bloccare l'ingresso, le macchine ci passavano intorno, all'ultima in cui eravamo migliaia e il movimento è cresciuto, eccetera, eccetera, siamo negli anni della lotta contro i missili a Comiso, e in quel caso c'era stato un lungo dibattito per stabilire, ancora una volta tornano le parole, si chiama manifestazione o si chiama blocco? E eh no, si chiama blocco. Si chiama blocco nel senso che noi abbiamo cercato, con i nostri corpi, di fare in modo che i, gli acquirenti e i frequentatori di questa mostra non entrassero, proprio non entrassero fisicamente. Ovviamente eh, vista la sproporzione delle forze in campo sono entrati lo stesso ah. ma l'ultimo slogan che abbiamo usato è stato dovranno entrare di nascosto quindi invece di entrare in pompa magna dall'ingresso principale questi sono passati dagli ingressi secondari l'inaugurazione non c'è stata il cardinale di allora ha preso le distanze il sindaco ha preso le distanze i sindaci di Genova sono specializzati per tenere i piedi non in due ma in mille scarpe eh, se, se volete vi racconto cosa è successo ai tempi del g quando l'allora sindaco Pericu da una parte si strappava i pochi capelli dicendo ah ingabbiano la città come siamo infelici come non li vogliamo e dall'altra aveva ordinato le chiavi in argento da consegnare agli otto in segno di deferenza quindi i nostri sindaci hanno una lunga storia in questo senso e comunque com'è come non è eh, la mostra navale bellica italiana a Genova non si è più fatta, è chiaro che non abbiamo risolto il problema del commercio delle armi magari, però figlia o nipote di quella mobilitazione credo che sia un po', un po' non, voglio prendere, non voglio attribuire a noi merito di tutto, ma anche la mobilitazione dei portuali, i quali quando un porto a Genova è arrivata una nave diretta in Arabia Saudita, Memori di quello che c'era stato a Genova, memori dei portuali loro genitori o loro predecessori che avevano bloccato una nave con armi diretta a Vietnam e l'avevano buttata l'avevano bloccata, hanno ripetuto questa esperienza ottenendo dei grossissimi risultati, tanto che perfino il Papa... Ha fatto loro i complimenti facendoci morire da ridere perché chi conosce i patuali genovesi sa quanto è, come dire, inaspettato che vadano dal Papa e che ricevano, e che ricevano il suo incoraggiamento. Però questo è successo e un po'. C'è stato anche nella storia, cioè la storia di, queste di della storia di queste mobilitazioni fa parte anche la lotta contro la mostra navale bellica di Genova. Ancora una cosa, se permettete, in una delle mostre, delle lotte contro le mostre navali, c'erano anche gli scout. In mezzo a questi scout c'era anche una scoutina carina che si chiamava Roberta Pinotti, che era destinata a una luminosissima carriera, tanto che poi è diventata in un governo PD, è diventata ministro della difesa, è stata ricevuta la Casa Bianca e tutto il resto con quei bellissimi tagliorini, era già elegante da ragazzina, ma figuratevi da ministro della difesa che cosa è diventata. E noi abbiamo commentato, vedi, tanto una brava ragazza, ma a forza di frequentare delle cattive compagnie, a cui quella del PD di allora e del PD di dopo si è rovinata perché è tanto carina, andava a sedersi per terra per lottare contro, contro la mostra delle armi e poi è diventata ministro della difesa. E quindi voglio dire, ci sono luci e ombre, eh? in quella mostra, non è che è andato soprattutto come doveva andare. La Pinotti Roberta non l'abbiamo conquistata, però con senso in città sicuramente sì. Peccato, grazie Norma. E questa cosa che dici sulla mostra navale, navale bellica è molto interessante per noi, perché qui a Torino, come saprai, forse eh, noi stiamo diventando il polo dell'industria aerospaziale e, mm. e abbiamo cercato anche noi in qualche modo di essere presenti all'inaugurazione della mostra, noi eravamo non tanti però chissà eh, magari credo che la vostra esperienza potrebbe insegnarci parecchio e vedere se chiamateci che veniamo mi ecco. permette di ricordare una persona vorrei ricordare Sergio Tedeschi che ha mancato da poco tempo ah. e che in quella mobilitazione era sempre in prima fila mm. è stata una, una, una grande presenza purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa mm. e mi fa piacere ricordarlo qui ricordarlo. Grazie, sì. Allora Vittorio, vuoi dire tu qualcosa ancora rispetto ai vostri manifesti e alle vostre iniziative? Non ti sentiamo? Tanto, tanto io eh, in questi ultimi giorni ho cercato di leggere un po' i contributi dei colleghi che eh, hanno contribuito a realizzare questa splendida opera, No War, e proprio perché eh, volevo rendermi conto meglio di quello che era successo in Piemonte, in Liguria, un po' in altre parti d'Italia, eh, e quindi ho visto veramente, ho imparato alcune cose, le ho riviste, rivissute in prima persona, no? Non la mostra navale bellica, purtroppo lì non sono mai stato presente, ma a Genova sono stato presente nel eh, 2001, e poi eh, ho visto naturalmente e, e in altre realtà insomma, ho visto, ho rivissuto persone e avvenimenti che hanno segnato la mia storia e anche, ovviamente anche la storia in parte dei, dei nostri manifesti. A questo proposito, ecco, vi posso dire come è nata insomma, questa, questa mostra, no? che nel contributo forse, non mi ricordo se l'ho scritto, comunque, eh, la mostra è nata eh, nei primi anni Ottanta, quando eh, la mostra, cioè la raccolta dei manifesti, che allora chiamavamo mostra, no? perché la prima relazione che abbiamo fatto erano tutti i manifesti, 200-300 manifesti che avevamo raccolto li mettevamo tutti in mostra ovviamente eh, ma eh, questa raccolta di manifesti è cominciata i primi anni 80 81-82 quando eh, facevo parte della Lega per il Disarmo Unilaterale di, fondata da Carlo Cassola e l'ineffabile Francesco Rutelli eh, in seguito all'unione poi delle due leghe no? c'era la Lega Fitalista per il Disarmo di ispirazione radicale e la lega per il disarmo dell'Italia fondata da Carlo Cassola. Le due leghe disarmiste hanno fondato la lega per il disarmo E Io avevo aderito subito a questa realtà anche perché avevo conosciuto Cassola e quindi dopo un lungo colloquio mi aveva convinto, diciamo, aveva convertito, no? alla eh, lui non essendo un non violento, ma aveva mi aveva dato la possibilità di iniziare un percorso eh, sui sentieri appunto della non violenza. Eh, allora, come eh, rappresentante della, di questa Lega, eh, io giravo l'Europa e partecipavo alle grandi manifestazioni contro gli euromissili, un po' nelle grandi capitali europee. E lì vedevo dei manifesti che erano una meraviglia. In Italia non, non esistevano il movimento... Per la pace italiano non aveva i soldi forse non aveva anche l'ispirazione l'esperienza no? che avevano i pacifisti europei e io tornavo a bologna con que questi manifesti tutti quelli che potevo li raccoglievo poi fra l'altro una cosa appunto che diverte molti per cui la dico magari mi scuso per quelli a cui l'ho già detto no? ma eh, io questi manifesti, manifesti sono grandi no? 70 100, dove li mettevo non sapevo, non avevo il posto, li mettevo sotto il letto e quindi manifesto su manifesto eh, ho mh, raccolto, una... i manifesti sono cresciuti, fin tanto che nell'85 eh, c'era il problema di eh, prendere un'iniziativa come campagna di obiezione delle spese militari. Allora dicevamo tutti ma che cosa facciamo? Una tavola rotonda, una conferenza, un convegno, solite cose, insomma, cerchiamo di fare qualcosa di nuovo. Allora io ho detto: ma dico: io ho queste decine e decine di manifesti, in Europa si potrebbe magari organizzare una mostra con questi, e così la cosa è, accettata, è stata accettata con entusiasmo, e invece di fare la solita tavola rotonda, no? Eh, sulle armi, sulla difesa non violenta e così via, abbiamo fatto questa mostra di manifesti che trattavano tutti temi diversi, ovviamente, ed era la prima mostra che veniva fatta in tutta Italia e cui aveva un successo straordinario. La gente non era abituata a vedere mostre di manifesti, era abituata a vedere i manifesti singoli, ma non raggruppati, tant'è vero che dopo poi nel primo catalogo Uh, abbiamo pubblicato un'intervista con Umberto Eco che si è soffermato su questo aspetto, no? l'uso dei manifesti come singoli e come mostre, insomma, nel primo catalogo, perché, che fra l'altro è una copia, c'è anche Sereno Regis, e abbiamo comunque qualche copia che è rimasta. E, e, allora, e, a questo punto venivano a vedere la mostra anche da fuori Bologna, e alcuni giornalisti venivano da, eh, dal Veneto, dal Trentino Alto Adige ed erano rimasti meravigliati, cioè, ma, come, ma quante realtà ci sono anche in Italia sconosciute, no? dove piccoli gruppi che eh, organizzano mostre, che organizzano iniziative e che veniamo a imparare solo attraverso questi manifesti, per cui c'era una, veramente una varietà di Iniziative che venivano rappresentate da questi manifesti che nessuno sapeva perché ovviamente non erano pubblicizzate dai media. Addirittura facciamo la, la, nel, non nella prima mostra dell'85 ma nella seconda o terza mostra, 86-87, prima mostra è stata fatta a Palazzo da a Bologna, a sede del Comune, e la seconda e la terza in Palazzo Renzo che è sempre in piazza maggiore eh, un edificio eh, storico, ovviamente, e con una sala enorme per cui abbiamo esposto quasi 400 manifesti, quasi tutta la raccolta, e abbiamo realizzato una sezione di manifesti, erano tutti quei manifesti che erano stati incriminati, per eh, dipendere forze armate, oppure per istigazione di subire la le legge dello Stato e così via. E anche questa è una cosa che poi. Non abbiamo più ripetuto, però insomma, si potrebbe anche con i manifesti che abbiamo anche ricostruire. Ecco, quindi eh, ci chiedevano manifesti un po' in tutta Italia, eh, realtà piccole e grandi. Dovevamo tenere un eh, puntuale con un elenco, no?, secondo le prenotazioni. Quindi decine di mostre ogni anno venivano fatte. Poi col tempo ovviamente la gente si è abituata l'interesse è scemato e, e però anche noi ci siamo evoluti in questo senso abbiamo eh, realizzato molte tematiche eh, che sono diventati di itineranti e sono state esposte è calata la quantità di richieste ma eh, è aumentata la qualità delle richieste e eh, addirittura ci venivano richiesti manifesti dall'estero, abbiamo fatto anche qualche esposizione in Germania, in Svizzera, ehm, in Austria e quindi eh, anche adesso eh, i manifesti ovviamente sono meno richiesti, quindi un po', questa è un po' la storia eh, dei, dei nostri manifesti, che da, dai due, 300 manifesti della prima mostra Adesso sono arrivati, appunto come dicevo prima con Paola, eh, abbiamo raggiunto quota 6.000 praticamente, 5.900 manifesti catalogati, poi altri 100 che sono in attesa di, di catalogazione. Quindi. Bene, grazie. Noi tra l'altro per la nostra mostra abbiamo ampiamente pescato nei manifesti che Vittorio ci ha ci ha dato, siamo stati lì e ne abbiamo insomma, fotografati, ne abbiamo, ne abbiamo utilizzato. Perché appunto, effettivamente, sono davvero uno spaccato, come diceva lui, delle, di tantissime realtà interessanti, che magari anche molto poco conosciute. Scusa, anzi, L'aspetto didattico dei manifesti, io ho accennato. Sì. Di questi vi eh, manifesta dal punto di vista didattico. e Infatti li abbiamo utilizzati spesso nelle scuole con finalità educative. Adesso non sto qui a dirvi mm -hmm. come per te, penso che sia abbastanza Non ti sentiamo più? Come? Non ti sentivo più, non ti sentivamo più prima. Comunque eh, volevo solo mettere, mettere l'accento sull'aspetto sull eh, didattico sì. eh, è vero che adesso qui io veramente chiudo eh, ci sono rimaste molte copie del libro eh, pubblicato nel 2000 50 anni di pace in mm. Europa eventi e 20 immagini che è il catalogo della prima grande mostra che abbiamo fatto a Bologna nel 2000 100 manifesti con una elencazione di eventi di pace, una cronologia di eventi di pace degli ultimi 50 anni, 50 oh. anni e con delle schede biografiche di personaggi eh, e di eventi, eh, diciamo essenzialmente di tipo non violento, ecco, pacifisti sì. non... Bene. E a disposizione, metto a disposizione tutti quelli che eventualmente volessero avessero bisogno, Abbiamo, possiamo mettere a disposizione varie copie di questo libro, che ripeto può essere benissimo usato eh, nelle scuole, dagli educatori, eccetera. Grazie. Certo. Bene, grazie, grazie Vittorio. Allora lascio la parola a Giorgio che mh, ha fatto un lavoro di analisi del testo dettagliato e ha diversi spunti, domande, questioni da porre. Ah, grazie eh, per questo libro ho recuperato 13 punti in cui mi sono ritrovato nel mio passato da Don Gino Piccio a, a, ad Albino Bizzotto ad Alberto Tridente e così via. E, e, mi sono posto tre, tre argomenti che volevo proporvi come, eh, diciamo, come mh, di confronto diciamo. No? Che cosa ci possono insegnare queste eh, le, le esperienze che, che sono state raccontate nel libro come diceva Angela noi qui a Torino abbiamo questa eh, mostra commerciale sull'aerospazio frequentata da centinaia di aziende finanziata dalla da, da, da pubblica amministrazione e allora mi domandavo eh, che contributo Può, può venire fuori da, da, da questa storia che avete raccontato e ehm, questo era un po la prima domanda infatti mi domandavo da una parte in una parte del libro quando dice la, la francesca bagnino che c'è stato il bando dell'iniziativa della campagna della messa al bando delle mine poi c'è stato il trattato di ottawa nel 97 le aziende che, che che producevano queste robe si sono convertite di loro iniziativa. No? È interessante. E, e quindi dall'altra invece altre, per altre aziende invece bisogna fare delle lotte un po' come la lotta navale bellico come Comiso o come altro. E allora potrebbe essere interessante capire cosa facilita nelle aziende queste robe qua anche per costruire delle opportunità per loro. Questa era, era la prima cosa. La seconda cosa, poi valutate voi come, come chi, chi parlo, chi... <ride> la seconda cosa che mi domandavo era che eh, ancora nel G8 c'era eh, uno slogan di fondo che era un, eh, un altro mondo è possibile, no? e, però eh, non c'era un dettaglio di questo, eh, di questo diciamo, eh, slogan, del tipo un'altra difesa è possibile, no? Allora, voi avete messo questo eh, titolo no war, che si capisce cosa non si vuole, no? Ma sì, sì che cosa? C'è un punto interrogativo. Allora, si tratterebbe di ricostruire in termini di opportunità di formazione, di apprendimento, in particolare, ad esempio, c'è una campagna per le scuole per la, mh, la smilitarizzazione delle scuole che potreste fornire dei grossi contributi in questa direzione no? se dovessimo mettere in piedi un'accademia una specie di West Point eh, della non violenza no? come diceva sempre eh, Nanni Saglio eh, che tipo di, di, di come, co cosa, che, cosa possiamo mettere in campo noi no? in fondo abbiamo anche avuto dei risultati tipo la, la norma accennava alla mostra navale che poi se n'è andata, ma nel 2003 i bombardamenti in Iraq sono iniziati due mesi dopo rispetto alle date previste perché questa terza potenza mondiale che era il pacifismo si era mobilitata e aveva dato anche quelli, sono dei elementi di successo. No? Quindi la seconda domanda era un, un, quale contributo dare... In parte sono sparsi nel, nel, nel, nel, nei vostri documenti, però sistematizzarli e metterli proprio in un um, progetto di, di, di, di, di supporto. Ad esempio gli enti locali no? hanno grossi mh, spazi di libertà che potrebbero mettere a disposizione. Cossato è stato un ente locale che nell'epoca della campagna di obiezione alle spese militari aveva... Ist, eh, costruito una delibera istituendo il, un servizio comunale per la difesa popolare non violenta che aveva fatto tutta una serie di iniziative no? e quindi in eh, questo vi, vi chiederei se dovessimo mettere in piedi delle ISO Gandhi, no? delle ISO Gandhi 9000 diciamo eh, per eh, diciamo tarare e, e aiutare a, a, a mettere a fuoco queste, queste forme di lotta in termini da offrire anche proprio come formazione, cosa, cosa faresti? L'ultima domanda era: ehm, ma le organizzazioni possono cambiare? No? Perché sparsi nel, nel, nel libro ci sono alcuni punti per cui cioè, certi preti o certi gruppi sono stati eh, spretati, sono stati mandati fuori dalla chiesa eh, in alcune lotte nel campo dei portuali. I lavoratori hanno dovuto mettere in piedi un nuovo sindacato perché i sindacati che esistevano non, non erano più, non erano disponibili a partire. Allora, che, che, come, come si può fare? Che, che, che, che contributo danno questa vostra esperienza per, diciamo, riuscire a, eh, come dire, a, a, a cambiare le organizzazioni, no? I, cam i camalli no? sono un'esperienza non hanno avuto bisogno loro hanno una cultura di lavoro dietro che ha certe caratteristiche allora quali sono che fanno sì che loro possono fare certe cose e gli altri non sono in grado ecco in ordine sparso ho detto queste mie considerazioni non ci sentiamo non ti sentiamo Paola il... Arrivo, eh. arrivo con un po' di ritardo ma arrivo. No, no, vabbè. Io volevo rispondere, com, com, rispondere se posso, so, perché eh. le domande sono tutte belle cariche. Di, mm -hmm. eh. mm -hmm. eh, grazie per avercele fatte eh, mi sembra che hai fatto un lavoro di veramente certosino di lettura del libro e che insomma mi fa molto piacere questo. La prima domanda, se eh, scusa, riprendi la mm, un attimo, eh, no il, il punto. Cosa, cosa queste esperienze ci possono insegnare rispetto alle attuali situazioni in cui ci sono mostre non ah, a mai, ecco, cosa, esatto, che commerciano, esatto. che promuovono il commercio di queste cose. E guarda, eh, non solo a Torino, anche a Spezia è venuto fuori che eh, c'è una ripresa eh, della, di una fiera di armamenti uh -huh. che eh, si terrà pr pr prossimamente e su cui si sono mobilitati già tutti i gruppi mh, pacifisti, diciamo, antimilitaristi, pacifisti, non violenti, locali. E anche loro si pon ponevano lo stesso problema, soprattutto in una città come la Spezia, che è pesantemente condizionata dal, dall'industria armiera e dall'indotto no? e in cui negli anni in cui si sono avuti alcuni successi eh, sono stati però dei successi come ci raccontano appunto gli amici, i testimoni, eh, lo stesso Pietro, sua moglie, Carla Sanguinetti eccetera che eh, sono spezzini eh, sono stati però dei successi molto di misura, insomma, molto faticosi, molto... e, e, e purtroppo eh, la produzione armiera è andata avanti, nonostante queste battaglie. Quindi è un problema generale. Ci sono stati anche dei... Delle... Ecco, l'esempio della lotta dei portuali. I portuali, un po' per le loro caratteristiche di lavoro, su cui adesso io non sto... A spendere eh, tante parole, però hanno una grossa tradizione di autonomia, no? anche per il tipo di lavoro che fanno, rispetto al comando, diciamo, dell'impresa dell capitalistica. Il Porto è comunque un'impresa capitalistica, non, su quello non c'è il minimo dubbio, però loro hanno dei margini di autonomia e su questi margini di autonomia hanno costruito, nel, nei Decenni e decenni, perché insomma sono lotte che vanno avanti almeno da un secolo, eh, anche un'abitudine allo sciopero politico per esempio, cosa che è molto difficile da realizzare nella, nelle, nel, nel resto dei comparti industriali e eh, questo, questa iniziativa che hanno preso questo gruppo di portuali contro eh, il collettivo autonomo dei portuali, contro le navi che vanno in arabia saudita le navi della linea bari e, è stata un'iniziativa estremamente interessante e anche molto conflittuale perché bisogna avere anche le spalle belle larghe <ride> pur essendo portuali eh, per poter sopportare eh, tutti i conflitti che ne sono nati perché eh, si è verificato il classico conflitto tra due settori di lavoro cioè i portuali che hanno boicottato le navi e i dipendenti dell'azienda Delta, che è l'azienda che invece è la eh, commission, commission, commissionaria, diciamo, quella che è la terminalista del, di questa linea di navi, che si sono eh, espressi in modo estremamente negativo, aggressivo contro questa iniziativa di, di, del collettivo. E su quello è stato poi, su questo conflitto, si è, eh, sono riusciti a costruire, diciamo, o a tentare di costruire, non hanno risolto il problema, però una, una dialettica di dialogo, di tentativo di dialogo, di tentativo di spiegazioni, diciamo che il nemico non erano loro due nemici, ma c'era un, un, un antagonista generale, che era il padrone no? in qualche maniera, chi, chi ci guadagnava, non gli impiegati, e i dipendenti dell'Agenzia dell Delta che erano lavoratori come tutti gli altri. Questo stesso conflitto è proprio recentemente avvenuto, è l'esempio di quello che c'è stato nei, negli anni sul problema della conversione dell'industria bellica, perché il problema era proprio quello degli operai che perdevano il lavoro. Cioè, che, che, che dipendevano, che erano completamente legati alla presenza, a Spezia ma anche a Genova, o in, altri, in tantissimi altri paesi, eh, alla presenza di quel tipo di industria che dava il pane, il salario, eccetera, eccetera. E lì c'è la testimonianza di Gianni Alioti, sindacalista di primo piano, che invece eh, racconta come anche attraverso dei progetti europei, come il famoso. Famoso, insomma l'importante progetto Conver, si è potuto intervenire su questa contraddizione e aiutare quelle aziende che lo volevano a riciclarsi, a abbandonare il militare, il settore militare e a riconvertirsi nel civile. Un esempio fra tutti la grossa azienda Elsag che attraverso questo progetto Conver è riuscita ad abbandonare la produzione bellica e a riconvertirsi completamente nel, nel civile. E questo ci può servire. Voglio dire, quando eh, noi eleggiamo dei rappresentanti all'Europa, cioè, che, che facciano questo, insomma, no? che facciano queste cose qui, che facciano dei progetti per cui eh, l'industria armiera si possa riconvertire, per cui ci sia un sostegno per l'occupazione di determinati settori che se no andrebbero in crisi. Non so, eh, io questo ho capito, diciamo, da tutta questa vicenda, che è possibile lavorare a livello politico, a livello di base, a livello di società civile, a livello di gruppi, è possibile lavorare in questo senso qui e qualche volta si ottengono dei risultati. Per esempio, anche la legge, questa recentissimamente approvata, no? cioè la vecchia legge del 1990, però, sulla, che è stata ribadita, che non si devono esportare armi nei paesi belligeranti. Ecco, questo io volevo dire. Sì. Grazie. Norma. grazie. Norma, sì c'è Norma. Ecco, grazie. Ma... Ehm... Sono molto d'accordo con le cose che ha detto Paola. Volevo sottolinearne una in modo particolare. Eh, I portuali, come si suol dire, avevano un vantaggio dalla loro ed è la loro antichissima tradizione di solidarietà. Mentre purtroppo il mondo del lavoro è diventato un mondo competitivo, per cui il tuo compagno di lavoro, la persona che lavora con te, non è più una persona che ha i tuoi stessi problemi, che ha i, tuoi stessi, come dire, ha i tuoi stessi interessi, eccetera, eccetera. Ma è diventato un avversario da battere nel momento in cui tutto il lavoro è diventato precario. Io È una mia fissazione, ma secondo me da quando è stato approvato il Job Act, da quando definitivamente si è concluso il percorso che ha portato tutto il lavoro in Italia a diventare lavoro precario, si è perso il concetto di solidarietà che fortunatamente i portuali ancora hanno. E quindi quando hanno messo su questa cosa che non era nelle loro corde, non era nelle loro abitudini, tanto è vero che la più antica lotta mh, antimilitarista e pacifista risaliva ai tempi della guerra del Vietnam nel porto di Genova. Ma hanno avuto questo enorme vantaggio, cioè... La persona che lavora con te non è un tuo avversario, non è quello che tu devi fregare, non è quello che devi sperare che venga licenziato al tuo posto, ma è una persona portatrice dei tuoi stessi interessi, che una volta con un linguaggio obsoleto, ma io sono obsoleta e si chiamavano interessi di classe, e che purtroppo questo, questo concetto si sta perdendo. E con questo mi riallaccio, per esempio, al discorso della scuola. Nella scuola io non credo che serva l'ora di pace. È seguita dai ragazzi disperati che guardano l'ora che non vedono l'ora di andarsene credo che proprio serva ripensare il concetto di scuola come un luogo dove si collabora dove si costruisce insieme sapere e io che sono stata dentro la scuola fino a un pochi anni fa e l'ho vista peggiorare sensibilmente in questo modo mi rendo conto che questo che questo sicuramente non è del resto io non ce l'ho una ricetta per come dire, per mettere a frutto le nostre esperienze. Però io credo che solo il fatto che noi le abbiamo fatte e che siano in qualche modo oggetto di memoria, oggetto di ricordo, oggetto di studio, credo che sia questo il valore. Come noi abbiamo detto più spesso, ogni guerra giustifica quella successiva. E quindi questa, la, la, la, pensando... Addirittura al, al periodo della vittoria mutilata, anche se ormai la storia a scuola non si studia più, ma ogni guerra in qualche maniera prepara quella successiva ed è questa, io credo, la catena che dobbiamo interrompere. Ma purtroppo la tendenza è quella esattamente contraria. Tanto è vero che noi, come denunciano spesso, vari siti che si occupano di questa cosa, la presenza di militari all'interno delle scuole è sempre più, più, più presente. L'opzione eh, vita militare in mancanza di un altro sbocco occupazionale è sempre più presente. Se aprite un qualunque computer... Preparano i ragazzi al concorso per entrare nelle forze armate. Il governo d'Alema non è per dare sempre addosso lo stesso cane, ma quando ci vuole, ci vuole. Il governo d'Alema ha garantito una serie di eh, riserve di posti perché aveva prestato servizio nelle forze armate per quanto riguarda i concorsi pubblici. Addirittura aveva prestato servizio nelle forze armate, è non so se un requisito necessario o un forte, come dire, vantaggio per entrare in corpi quali i vigili del fuoco che non hanno proprio niente di militare, cioè c'è cioè mica bisogno di avere le stellette per andare a spegnere gli incendi. Eppure questo, come dire, questa presenza nella, della vita militare in ogni fase della nostra vita è sempre più presente. E l'ultima cosa che mi premeva di sottolineare, anche qui un discorso di linguaggio, le industrie militari danno lavoro. Noi, poi se volete vi parlo dell'ora di silenzio per la pace, una delle cose che sottolineiamo sempre è che anche gli ospedali danno lavoro, anche l'arte dà lavoro, anche la scuola dà lavoro, cioè sono tante le situazioni e le istanze che danno lavoro, ma la differenza dell'industria militare con queste altre belle cose è che danno degli enormi profitti, cioè il profitto dell'industria militare è nettamente superiore, ai ahimè, profitto dato da altre industrie. Tanto è vero che la fabbrica che costruiva gli F-35 in piena pandemia, quando molte cose, non tutte, perché c'erano le deroghe e hanno dato la deroga persino a che costruiva passamanerie, quando dicevano che era tutto chiuso, ma in realtà era chiuse solo le scuole. Però la fabbrica degli F-35 ha continuato a produrre a pieno regime, perché è stata definita una situazione di interesse strategico e nessuno si è preoccupato di dire che questa scelta era una scelta molto inopportuna. Perché? Perché danno lavoro. Ma poi pensiamo solo a Taranto, dove non c'è un'industria militare, ma c'è un'industria che ammazza la gente, lo sappiamo che uccidono la gente, e ma non si può dire niente perché quelli danno lavoro cioè ormai il, come dire, il ritornello il moloch che, che non si può toccare è danno lavoro mentre una volta come dire, si poteva quasi tranquillamente dire lavorare meno lavorare tutti e nessuno si stupiva cioè qualcuno diceva beh, però sì, tutto sommato è vero e invece l'orario di lavoro aumenta i morti sul lavoro aumentano e intanto il pil cresce e mi piacerebbe che qualcuno mettesse in relazione il numero dei morti sul lavoro con la, con la crescita del PIL perché io sono disposta a scommettere parecchio di quello che ho che le due curve hanno lo stesso andamento e, eppure, non, come dire sono contenta che finalmente si sia arrivati allo sciopero generale devo dire che ce n'è voluta in effetti e come dire questo, questo tipo di mentalità non è ancora passato a sufficienza io credo nella, nella maggior parte delle nostre organizzazioni dei lavoratori e quindi credo che ognuna delle lotte che facciamo possa contribuire, come dire, a, a creare una coscienza diversa e a creare sapienza diversa su queste cose. Può fare da, come dire, da memoria, da ricordo e chi vorrà prendere il testimone di questa cosa eh, sarebbe bene che, che questa cosa avvenisse e che questo succedesse. Ecco. Grazie. E... Vittorio, vuoi aggiungere tu? Eh. Allora, eh, le cose dette da Paola e da Norma, credo le condivido sicuramente no? tutte eh, dall'inizio alla fine, però eh, io vorrei anche vedere la cosa da un altro punto di vista, diciamo meno pessimista mi è sembrato soprattutto la norma che ha messo l'accento su, su quello che sta avvenendo da parte dei poteri più o meno forti, da parte dei media più o meno forti, che amplificano no, certe iniziative eh, versante delle armi e della guerra. Però eh, a questo punto, mentre parlavate, mentre parlavano, io pensavo ad alcune cose molto forse insignificanti, ma che mi sono rimaste impresse, che erano i tempi della guerra del Biafra, 67 68. Io ho cominciato a occuparmi di queste problematiche in quell'epoca, da un punto di vista umanitario, perché avevo 30 anni mai sentito parlare, di pensavo ancora che l'esercito fosse una cosa indispensabile, no? E, e però vedendo questi Bambini no? che per la guerra erano eh, in quelle situazioni, mi commuovevo come me milioni di altri italiani, e quindi ho cominciato a occuparmene facendo parte di un comitato per la pace in Biafra, dove c'erano, oltre che gli italiani, anche degli studenti di Afrano. Allora, eh, una volta parlavo con niente poco di meno che il giovane. Eh, Casini, esponente no? della democrazia cristiana, no? che è a Bologna, e gli dicevo, ma qui bisogna fare qualcosa, perché la democrazia cristiana non si muove? E lui mi disse, sai, bisogna però prima di tutto lavorare alla base. È inutile interpellare, chiedere, perché se non si crea un movimento di base, anche i partiti non si muovono. Bene, convinto, benissimo, io ho continuato a lavorare alla base. Eh, un altro episodio molto più recente, pochi, eh, pochissimo, un anno, due anni fa, forse tre, non di più, ho modo durante una mostra di manifesti organizzata da una parrocchia bolognese. Era presente Romano Prodi e eh, vede questa mostra e viene a sapere del nostro centro e dice: Ma com'è che io non ne sapevo niente? Non, non, non se ne parla di una cosa così bella, così grande, in particolare un manifesto, mi piaceva, no? E mi ha preso la sprovvista, io sinceramente non sapevo cosa rispondere, perché nessuno sa, lui intanto, no? Mi è venuta spontanea questa risposta, ma dico, sa, perché eh, noi ci siamo sempre rivolti a delle realtà di base, non... Eh, Altre realtà, vertice, insomma, a cui Frodi evidentemente ha sempre appartenuto, no? e, e lui non ha replicato, ma dopo ho detto: Ma ho fatto bene, ha forse faceva meglio dire non lo so, perché nessuno lo sa. Evidentemente era un problema di comunicazione, di media, eccetera. Perché ho citato questi due episodi? Perché eh, con l'esperienza che ho fatto in tutti questi decenni, eh, ho capito che quello noi possiamo vedere, quello che ci viene mostrato, no? ma non vediamo quello che non ci viene mostrato. Ma il famoso vecchio slogan no? eh, marxista, ben lavorato, vecchia talpa: perché ci sono le talpe che scavano sulla terra, poi tutte in una volta vengono alla luce. E, non è è venuta la stessa cosa anche di recente col movimento pacifista europeo mondiale. Chi avrebbe immaginato che esisteva una terza potenza mondiale del pacifismo, quella del, della guerra del Golfo, ad esempio? Poi tutto è, vabbè, è tornato nella normalità, le guerre hanno continuato, eccetera. però c'è qualcuno che eh, scava sottoterra. E questo qualcuno siamo noi, siamo noi tutti che facendo l'ora di silenzio, facendo il singolo blocco, che dove non vengono mai riportati dai giornali, se non in misura eh, infinitesimale. Eh, eh, ma eh, contattiamo la gente. Io ho fatto un calcolo, le mostre di manifesti. Quanta gente le possono aver viste? 300 mostre di manifesti fatte eh, nel, in questi ultimi 35 anni. 35 anni ad oggi eh, quante migliaia di persone le hanno viste decine di migliaia possibile che non abbiano lasciato nessun segno un manifesto suscita emozioni suscita pensieri riflessioni ecco. e quindi credo appunto di eh, aver assunto il ruolo appunto della vecchia tarpa di marzo no? ha scavato e, e, e così con Dobbiamo continuare ad avere questo ottimismo di base no? e fare tutto quello che sentiamo necessario fare nelle scuole, fuori dalle scuole. Io adesso e mia moglie Fiorella siamo andati, giriamo le parrocchie qui intorno per cercare di, offriamo queste copie del libro 50 anni di pace in Europa eh, a parroci, insegnanti, educatori, quelli che, che ci troviamo, riteniamo essere, possono essere interessati perché con questo strumento no, vecchio ormai di vent'anni però offerto eh, così in omaggio a, a, alle diverse realtà eh, può, anche quello può creare perlomeno dei punti interrogativi insomma, nella gente negli a comitato gli insegnanti e quindi di conseguenza anche negli alunni. Eh, quindi questa è un po' la Un'ultima cosa relativa a quello che diceva eh, Giorgio prima, su quello che ne è venuto fuori nei comuni, no? i tempi delle, degli aeromissili, eh, i contributi che hanno, possono dare, hanno dato, no? e quindi possono tornare a dare gli enti locali, e fra questi, eh, cito come esempio Cossato, mi pare Cossato. Eh, è un comune piemontese, no? Eh, è stato uno dei primi a istituire la zona denuclearizzata. Mi pare roasso mero stato mero. Ecco, quindi il, la catena che si è formata con le zone denuclearizzate con tanto di cartello messo all'entrata delle città, eh, anche questa è una cosa molto importante. Sembra secondaria. ma è stato importante. Eh, poi. Creazione in quel periodo di assessorate la pace, che prima non c'erano. E quello è un contributo di comune. Poi forse anche tante altre cose mi vengono in mente. Per quanto riguarda questo, come seconda, la prima domanda: è la campagna di Pas Christi contro le scuole militarizzate. C'è un altro esempio che è, contro il quale bisogna. Lavorare a tutti i livelli, di base soprattutto. L'uso che si fa propagandistico delle frecce di colori. Avete avuto presente la polemica che c'è stata di recente quando i frati di Assisi hanno permesso, forse anche richiesto, l'intervento delle frecce di colori sulla marcia perugia nelle città, non dico sulla marcia, ma nelle città dove si svolge tutti gli anni una marcia. La Perugia Assisi. C'è cioè chi ha protestato, giustamente, come i frati di Assisi che hanno dato prova, sempre collaborando con eh, la Tavola della Pace, eh, nel realizzare questa marcia, che esibiscono questo, che diciamo, espongono questo simbolo di guerra in una realtà di pace come quella sono cose che io ho scritto anche al direttore dell'Avenire proprio per segnalare questa contraddizione. Quindi... grazie, ringrazio quindi Giorgio, ringrazio Marcello per le opportunità per per per per per per per per per per per per per Tiriamo, cioè dobbiamo Grazie, dico una cosa veloce, veloce, perché è un'esperienza relativamente nuova che merita di essere conosciuta. Come sapete a Genova c'è l'ora in silenzio per la pace. Ieri è stata la mille ventesima ora in silenzio per la pace. spero che abbiamo stracciato tutti i record possibili. Complimenti, bravissime. Io, eravamo, io, altro, io, io non c'ero, ieri ho saltato perché sono rimasta imbottigliate in coda, erano in tre. Ascolta, tutte le settimane la fate? Scusa. Ogni settimana. settimana, ogni settimana. Ah. Quest'estate abbiamo solenizzato la millesima ora in silenzio per la pace, a settembre abbiamo compiuto vent'anni, l'edizione di ieri era la 1020. A proposito di cose che vanno avanti, Carsi, che noi siamo lì col volantino e cerchiamo di dire la nostra. Ultimamente, come ora in silenzio per la pace, abbiamo aderito a una proposta che ci è piaciuta molto, che ci ha molto convinto. L'ora continua naturalmente, chi ci muove di lì. Ma abbiamo aggiunto un'altra cosa, che sono le veglie contro le morti in mare. È una donna di Lipari che ha proposto di smetterla di mobilitarsi, di andare a piangere quando escono le foto dei bambini morti, delle donne annegate. Lei dice, noi lo sappiamo quando tramite l'armofon. Noi sappiamo quando una nave in difficoltà chiede soccorso e allora andiamo a mobilitarci proprio in quel momento lì. E a Genova siamo già usciti su invito di alarm phone già due volte uh -huh. e andando a presidiare la prefettura, gridando col megafono la il punto nave di questa nave che chiedeva di essere soccorsa invano. Fino a che il soccorso non è stato dato, queste persone sono state... È chiaro che non è che pensiamo che siano andati a soccorrerli, a soccorrerli perché lo abbiamo detto noi. Magari fosse, fosse così semplice e non ce ne andremo più da lì. Però sicuramente è stato un modo per, me, per rendere noto alle persone che mobilitarsi dopo... Sulla scia delle motività eccetera, è molto importante. Ma la novità delle vede contro le morti in mare è mobilitarsi durante. Quindi c'è un sito, c'è una pagina Facebook, ci sono tutte le cose che occorrono in questi casi e noi siamo pronti quando allarmofon ci ci convoca a prendere striscini e Striscioni e andare a presidiare la prefettura. Non soltanto a Genova, ora dico a memoria eh, Torino. Napoli, Bari, Madrid, Trieste e sicuramente Roma e sicuramente altre città si sono mobilitate e sono pronte a mobilitarsi al prossimo allarme sperando che non serva. Temiamo che purtroppo servirà. Grazie ancora. Giorgio. Posso dire l'ultima... Ah, sì, sì? Paola? Sì, eh, niente. Ritornando al libro che abbiamo presentato stasera, volevo avvisare quelli che ci seguono che si può richiederlo all'archivio mm. scrivendo a questa mail archivio, -movimenti -archivio -movimenti .org e noi lo spediamo per posta e costa 20 euro e, e basta, vi arriva. <ride> Grazie. Sì, grazie, sì. <ride> credo che valga davvero la pena eh, conoscerlo e credo che anche quello che abbiamo detto questa sera ha arricchito, ecco, Norma lo fa vedere e noi anche qua abbiamo la copia, adesso ce l'ho di là, non voglio andare, però insomma. E, mh, dicevo, credo che questa... Eh, la presentazione che abbiamo fatto questa sera ha aggiunto ulteriori elementi nella direzione di quella speranza attiva di cui parla un libro che presenteremo anche qui prossimamente, che è stato tradotto da Gianni Scotto e che proprio in qualche modo parla di questa possibilità, di questa come dire, mobilitazione, cars di questo movimento carsico che magari non si vede ma che viene fuori o, o che attraverso delle azioni ripetute con costanza come l'ora di silenzio di cui parlava Norma forse possiamo veramente sperare che eh, come dire, in qualche modo incidano, aiutino a cambiare la mentalità a, a dare un contributo insomma nel senso di una costruzione della pace e di un contrasto alla guerra come il testo No War eh, ci testimonia, insomma. E non so se Giorgio tu vuoi ancora aggiungere qualcosa. No. Eh, no, beh, è... eh. solo una cosa. Mm. Nell'introduzione che fa l'amica la, la, Francesca mm. eh, cita tutta una serie di eh, metafore di Marx o di Mao, no? Sul fatto del il fine non giustifichi i mezzi, la rivoluzione non è una presa del palazzo d'inverno, no? Usiamo gli stessi mezzi del padrone. Ecco, io mi sono segnato accanto una, una, una nota, ad esempio, quanto, ad esempio, noi abbiamo il pensiero di Gramsci, ad esempio, su, su, sull'egemonia, no? E Gramsci, ad esempio, era qua i, i primi, eh, mi diceva Tonino Drago, che... Eh, che eh, firmava i primi volantini come eh, la sezione italiana del, del movimento internazionale dei proletariati, no? quindi che lavoravano per creare una cultura proprio diversa no? e quindi che abbatteva queste metafore che, che, che voi eh, avete ripreso ma che poi a un certo punto dite Galtung è il nostro riferimento dal punto di vista culturale. Allora, questo lavoro sull'egemonia su un'altra cultura proprio mi sembra che sia una cosa strategica su cui <ride> lavorare ecco. bene ringraziamo tutti allora i presenti e quelli che ci seguono da remoto vedo che c'è anche Liliana che è stata si è collegata e poi eh, credo che in Facebook l'abbiamo registrato ed è eh, sarà disponibile anche sempre sul sito del centro studi quindi di solito ci sono anche collegamenti dopo perché spesso oramai da quando c'è la pandemia ci siamo presi l'abitudine abbiamo <ride> questa abitudine che a volte magari non siamo questo è un vantaggio non possiamo seguire sul momento un evento però possiamo andarcelo a rivedere anche dopo e quindi speriamo che qualcun altro poi si aggiunga sì. a vedere le cose che abbiamo detto stasera grazie a tutti sì, grazie, grazie a voi. Ciao, eh, no, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti. Ciao, grazie. grazie. Ciao, ciao, anche Liliana, ciao a tutti. Buona ciao, buona ciao, buona ciao. Buona. ciao, ciao, ciao.